Eccoci qua. Allora, buonasera sognatori, buonasera esploratori della coscienza. Questa sera sono qui con la rubrica Il mondo dei sogni per darvi eh, l'interpretazione dei sogni che vorrete scrivermi. Quindi io mi rendo disponibile per l'interpretazione dei vostri sogni. Scrivetemeli pure nei commenti e io poi eh, vi dirò quello che ci vedo ecco nella mia esperienza ho raccolto molti sogni nel tempo ho iniziato con i miei poi con i sogni degli altri e mh, ho fatto la mia esperienza insomma rimane il fatto che comunque i sogni sono soggettivi e soltanto il sognatore sa perché sente l'emozione la sua che cosa ha vissuto e che cosa gli ha lasciato il sogno quando noi andiamo a dormire spegniamo la razionalità e apriamo la parte creativa quindi non c'è il giudizio tutto è normale qualsiasi cosa vediamo non ci facciamo dubbi e, e viviamo praticamente un'altra vita vi ricordo che noi quando dormiamo no, il cervello non si spegne si spegne la razionalità, ma il cervello continua a lavorare. Anche le emozioni e anche la memoria. Il sogno crea memoria, per cui delle volte noi, quando ci svegliamo o quando siamo svegli, vediamo qualcosa che ci sembra richiamare un sogno che abbiamo fatto. Poi noi non riusciamo a capire quando l'abbiamo fatto, perché un'altra cosa che capita nel sogno è che non, è, non ci sono le varianti dello spazio e del tempo, quindi si mescola tutto, si mescola l'infanzia con l'adolescenza, appare la nonna, lo zio, la fidanzata, l'ex, eccetera. Quindi non essendoci tempo e spazio diventa ancora più fantastico da interpretare. Però il bello è proprio lì, imparare a conoscere il linguaggio del nostro inconscio. Perché quando conosciamo il linguaggio del nostro inconscio, capiamo sempre meglio che cosa ci vogliono dire questi sogni. Oh, vediamo, ho già un, un commento. Allora, buonasera, nelle ultime due settimane per ben cinque volte ho sognato che volevano uccidermi. Io cerco di fuggire e sono molto agitata. Bene, allora secondo me ehm, questi sogni, allora tutti i sogni che noi facciamo riguardano noi stessi. Quindi noi possiamo sognare una lite fra la mamma e la sorella, possiamo sognare qualcuno che guida la macchina e fa un incidente. Insomma tutto quello che vediamo nel sogno è da interpretare come specchio, cioè riguarda noi, anche se la nonna è una parte di noi. Quindi dobbiamo sempre, io consiglio a tutti di osservare il sogno da fuori, come se fosse la scena, una scena di un film, e quindi in modo oggettivo, per poi vedere dove siamo toccati. Quindi in questo senso qualcuno che ci vuole uccidere se il sogno riguarda noi, probabilmente siamo noi che ci diamo la zappa sui piedi. Quindi potrebbe essere che noi siamo l'ostacolo al raggiungimento di qualcosa. Quindi se noi ehm, vogliamo cambiare lavoro ma non riusciamo, se noi abbiamo una relazione ma siamo in difficoltà, eccetera, eccetera, probabilmente in questo periodo in questa difficoltà diamo la colpa all'esterno, invece in realtà sono io che mi sto uccidendo, cioè uccidersi, la morte nel sogno significa cambiamento. Quindi quando muore qualcuno in un sogno ordinario significa che quel qualcuno è cambiato. Ad esempio un figlio che muore è un figlio che magari è cresciuto, è diventato un uomo, ha iniziato ad andare a lavorare, quindi è morto il bambino che io avevo, non c'è più. Quindi in questo senso probabilmente sognare che qualcuno ci vuole uccidere vuol dire che noi non vogliamo cambiare e ci, ci freniamo. Ci, cre, possiamo creare anche un conflitto per cui noi siamo più preoccupati a non cambiare che a fare qualcosa, ad evolvere per noi. Quindi ecco, il sogno di morire o di essere uccisi è questo, è lo sgambetto che noi ci facciamo. Siamo anche il miglior nemico di noi stessi, il sogno lo mostra bene. Allora, un altro sogno. Io sogno sempre una casa molto grande, di mia proprietà, una parte ristrutturata, poi puntualmente trovo delle stanze, mi scorno... Poi puntualmente trovo delle stanze di un'ala nascosta, molto grandi, da ristrutturare. La cosa mi dà l'impressione di essere di altri tempi, credo 1700 o 1800. Allora, la casa, come dicevo prima, è la nostra rappresentazione, la, re, la rappresentazione del nostro intimo. Quindi, come è la casa, così siamo noi. Per esempio... La casa dà l'impressione di essere del 1700-1800 quindi sarà una bella casa magari una piccola villa questo è come sei tu dentro adesso questa è la rappresentazione della casa una parte è stata ristrutturata quindi è stata sistemata una parte dentro noi stessi ma poi ci sono delle c'è un'ala nascosta quindi c'è un altro spazio in questa casa, quindi dentro te stesso, te stessa, non leggo i nomi, scusatemi. Quindi c'è ancora spazio e ci sono delle stanze nascoste, quindi sono dei talenti che noi abbiamo, sono delle cose di noi che non conosciamo o che abbiamo dimenticato perché non le utilizziamo. Questo potrebbe riguardare tante cose, magari noi vorremmo fare, non lo so, teatro e abbiamo sempre rimandato, abbiamo detto no, però mi ricordo da piccola mi piaceva, ero anche brava, ma poi ho accantonato tutto. Questa potrebbe essere una stanza nascosta di cui ormai ci siamo dimenticati. Ecco, vanno interpretate in questo modo queste case che vediamo, che magari sono senza quadri, eh, sono tutte bianche, ci sono pochi accessori. Quindi ecco, magari vuol dire che nella nostra vita non ci sono tante cose, non ci dedichiamo a tante cose e che ci sono altre stanze in questa casa. Quindi magari potremmo spaziare, cambiare, sfruttare, cercare di chiedere al sogno quali sono queste stanze. Intanto già in questo modo, anche solo ascoltando l'interpretazione, siccome il cervello non dorme mai, il sognatore adesso sa che questa casa è la sua rappresentazione e che ci sono delle stanze di sé che non conosce o che ha dimenticato o che deve riprendere in mano. Potrebbe riguardare anche, non lo so, la voglia di tornare a giocare a pallavolo, adesso potrebbe essere qualsiasi cosa, questo lo sai solo tu. Comunque sì, c'è questa casa, bella, ristrutturata, ma c'è un'altra metà che va ristrutturata. Quindi prendiamoci in mano. Questo mi viene da dire. Grazie. Ok. Un altro sogno. Due o tre volte ho sognato il mare. Il mare mosso, anche con onde altissime, oppure scuro, anche con squali. E a me, quando sogno il mare così... Mi metto sempre paura, mi spaventa vederlo così perché ci sono sempre dentro. Non è un male questo sogno, perché il mare è uno dei simboli più ricorrenti nei sogni. Il mare rappresenta l'inconscio, cioè rappresenta tutto il bagaglio che noi abbiamo raccolto durante la nostra vita. Quindi tutte le emozioni, le belle cose... Le brutte cose, le delusioni, gli sforzi, gli obiettivi raggiunti, eccetera. Tutti gli affetti familiari, eccetera. Tutto dentro l'inconscio. Quindi quando noi siamo dentro in mezzo al mare, vuol dire che siamo dentro la nostra intimità e c'è qualcosa probabilmente che lì dobbiamo trovare. Quando il mare è mosso, vuol dire che l'inconscio è agitato, perché ci sono delle cose che vuole farci vedere. Possono essere dei traumi non elaborati, possono essere degli ex non dimenticati o dove è stata sbattuta la porta invece di essere accompagnata, eccetera, eccetera. Può essere qualsiasi cosa. Quindi lo spavento è dovuto a questo sforzo che l'inconscio ci chiede di mettere le mani su qualcosa che probabilmente in questo momento ci, non ci fa stare bene. Il mare rappresenta questo. Quando c'è il famoso tsunami, l'onda che ci investe, vuol dire che il messaggio è ancora più urgente, perché questo inconscio praticamente ci sta venendo addosso. Quindi c'è qualcosa che dobbiamo prendere in mano. Di solito lo sappiamo, perché magari non andiamo d'accordo con il capo ufficio, oppure abbiamo, siamo alle strette nella famiglia, e quindi abbiamo litigato eh, con il marito oppure siamo giovani litighiamo con i genitori abbiamo bisogno di uscire di casa non ci possiamo più stare ecco in questo senso queste cose che ci prendono a livello emotivo vengono mostrate con la furia del mare quindi c'è un'urgenza da sistemare invece qui ci sono anche gli squali, addirittura lo squalo nei sogni viene identificato come qualcuno che ti mangia vivo, che ti attacca, che ti aggredisce, che ti rende difficile la vita. Se ci sono gli squali in acqua no, non si può andare, non possiamo andare a fare il bagno. Quindi un pericolo che percepiamo, non è detto che ci sia, possono essere anche solo paure. Ecco, allora, <ride> c'è sempre... C'è sempre un rivale. Io non sogno più. Qualche notte mi sveglio alle 3, 15, alle 4, poi mi addormento e mi sveglio alle 7 tutte le mattine. Allora, mh, non c'è nessuno che non sogna, perché noi dobbiamo sognare, noi dobbiamo dormire e sognare. Senza dormire e senza sognare noi moriamo. Quindi il sogno serve prevalentemente per far sistemare al sistema nervoso centrale tutte le informazioni della giornata o del periodo. Quindi quando noi andiamo a letto, il cervello rielabora tutto quello che abbiamo vissuto. Tiene da parte le cose che non ci servono, tipo siamo andati a prendere il pane, oppure abbiamo fatto una corsetta, eccetera. Tiene a mente, a memoria, le cose che vanno risolte, quindi i traumi, quelle cose che magari le liti, le incomprensioni, i problemi che noi abbiamo, quelli ce li mostra in sogno perché ci fa vedere: guarda, io ho sistemato tutto. però ci sarebbero queste cosine, eh, là ci devi mettere la mano, te. Quindi, in questo senso, lavora il sogno. Se non li ricordiamo, è perché o siamo troppo stressati. Andiamo a letto magari distrutti, quindi buttiamo la testa sul cuscino ci addormentiamo, come scrive il sognatore, mi sveglio dalle 3.15 alle 4 e poi mi addormento e mi risveglio alle 7 e probabilmente non si ricorda niente. Le cose sono due. Allora, o andiamo a letto in questo modo, però prima o poi in un sogno ce lo ricordiamo, oppure abbiamo fatto dei sogni in qualunque periodo della nostra vita, può essere anche a sei anni, che magari sono stati talmente brutti e sconvolgenti che noi abbiamo desiderato di non sognare più. E allora l'inconscio che agisce per la nostra sopravvivenza non ci fa ricordare i sogni, ma non è vero che non li facciamo. I sogni ci sono. Allora, o diamo un un contrordine al nostro inconscio e manifestiamo il desiderio di ricordarli oppure non li ricordiamo. Per ricordare i sogni basta dar loro attenzione, leggere libri sui sogni, tenere un blocchetto sul comodino dicendo alle 3.15, quando mi sveglio cerco di ricordarmi il sogno e me lo scrivo. Quindi l'inconscio comprende che io ho interesse in questo argomento. E sempre perché lavora per la nostra sopravvivenza, quindi anche la felicità aumenta la sopravvivenza, il sogno l'inconscio il, il, ci fa ricordare i sogni. Quindi è molto semplice. Un consiglio che ti posso dare, visto che ti svegli alle 3.15, può essere utile quando sai che ti stai svegliando, non aprire gli occhi e... Piano piano, molto lenta, lentamente, girarti nelle posizioni in cui sei solito dormire. Quindi sul fianco destro, sul fianco sinistro, a pancia in su, a pancia in giù. Molto lentamente, perché il, il corpo porta memoria di dove abbiamo sognato, in quale posizione. È come quando abbiamo un dolore. Se io mi giro da una parte dove ho la ferita, mi fa male. Se mi giro dall'altra, no. Il richiamo, il concetto del richiamo del sogno è un po' lo stesso. Quindi magari riesci a ricordare qualcosa di un sogno anche fosse solo un frammento. Ho visto un volto. Scriviamo nel nostro diario ho visto un volto. Ecco che l'inconscio legge, il cervello legge e la mano scrive. Quindi l'inconscio ancora di più dice caspita, è proprio interessato. Allora aspetta che mi do da fare per farglieli ricordare. Ecco, questo è quello che... Ti posso consigliare. Allora, stamattina al risveglio ho ricordato nitidamente di aver vissuto un'esperienza oltre la nostra realtà. Tanta gente, in particolare un negozio con tanti reparti, ordinati per categoria. Ho visto mia suocera che mi chiedeva un consiglio su un capo di abbigliamento da acquistare. Il tutto telepaticamente. Allora, tanta gente, negozio con tanti reparti ordinati per categoria. La suocera chiede un consiglio su un capo di abbigliamento. Allora, a prescindere dalla telepatia, che può essere benissimo, ci sono in sogno delle informazioni che ci vengono in un secondo la meno 54, quindi magari noi stiamo facendo qualcosa, ne parlavo prima, al gruppo onirico nel sogno vediamo qualcosa restiamo un attimo così perché non capiamo cos'è questa scena all'improvviso ci viene in mente tu, ci vengono tutte le informazioni di perché siamo lì che cosa dobbiamo fare chi dovrà arrivare e cosa è successo prima quindi questo è possibilissimo anche la telepatia ma eh, andando ad analizzare quello che c'era quindi tanta gente Tanta gente potrebbe rappresentare tanti pensieri, dipende dall'emozione, tanti pensieri oppure tanta convivialità, anche quello dipende, dipende. Ma i negozi invece, con tanti reparti tutti ordinati per categorie, i negozi rappresentano i beni di necessità. Quindi quello che mi serve, io vado al mercato, al centro commerciale, adesso i nomi sono diversi, ma comunque c'è molta disponibilità di molte cose che possono servire. E sono tutte molto ordinate bene in categoria, quindi le possiamo trovare facilmente. Quindi ho a disposizione tutte queste cose. E la suocera, dipende dal rapporto che c'è, che chiede consiglio su un capo di abbigliamento da acquistare, potrebbe rappresentare il fatto che, ehm, bisogna spiegare l'abbigliamento, i vestiti nel sogno sono rappresentati come le nostre maschere. Quindi sappiamo tutti, specialmente le donne, che in casa abbiamo un tipo di abbigliamento, che ne so, la tuta, la ginnastica, quando usciamo andare a fare la spesa ci vestiamo un po' meglio, quando andiamo a una festa ci mettiamo un bel vestito con i tacchi, eccetera. Quindi, noi abbiamo diverse personalità: c'è la personalità della mamma, del marito, della cliente del supermercato, eccetera. Noi assumiamo atteggiamenti diversi a seconda della condizione sociale in cui siamo inseriti. Quindi, in casa ci comportiamo in un modo, fuori in un altro. In questo senso il capo d'abbigliamento su cui la suocera chiede un consiglio, ma credo che possa calzare anche per te, significa che personalità mi serve per questa cosa che io devo andare a fare. Non so come pormi, può essere questo. Ecco quello che penso spero, poi ditemi se sono stata utile. Allora, buonasera, ho sognato il numero 111, grandissimo. Cosa vuol dire? Io nel sogno, per non sbagliare, quando vedo i numeri io faccio sempre la somma, perché alla fine la somma di 1 più 1 più 1 è 3. Lo faccio prevalentemente con tutti i sogni, quindi io li sommo tutti finché resta una sola cifra, un, a una unità all'unità. Quindi 1 più 1 più 1 fa 3. Il 3 è il numero perfetto, è il numero dove tutte le cose sono al loro posto. È il 3: è il numero del Padre, Figlio e Spirito Santo, il numero di Dante, della perfezione, dice cioè il 3: numero perfetto, eccetera. Quindi probabilmente. È qualcosa di bello che hai sognato o è qualcosa di bello che sta arrivando, che magari sai già che arriverà, ma non ci credi. Quindi potrebbe essere questo. Poi dipende perché nei sogni, quando li scrivete, specialmente se devono interpretarli gli altri, ci vorrebbe un po' di emozione. Quando scriviamo il sogno dobbiamo scrivere come ci siamo sentiti, perché l'emozione è la prima chiave di volta per capire se questo sogno è, ci fa paura o è stato bello, quindi lo interpretiamo diversamente. Noi possiamo per esempio dire mi trovavo al mare, però la sensazione era quella di essere in Sicilia con la nonna quella volta che siamo stati in vacanza. In questo senso la seconda è la più importante perché mi tocca negli affetti, quindi nel sogno io scriverò, mi trovo in questo luogo, ma in realtà mi rimanda alla vacanza in Sicilia con mia nonna. Quindi sono importanti queste cose qua. Ecco, in questo senso, sul numero, posso solo dire quello che vedo mettendole insieme. Allora, buonasera, ho sognato una mia amica che mi diceva che stava male per te, che stava male per me. Allora, eh, questo, come dicevo prima, Riflette te stesso, quindi se un'amica ti dice in sogno che sta male per te, vuol dire che una parte di te sta male. Qualcosa dentro di te, una parte affettiva, la parte lavorativa, la parte familiare, insomma di figlia, zia o eccetera, è stata ferita. Quindi il sogno ti dice guarda che hai una ferita da guarire, credo che possa voler dire solo questo, scritto così, sintetico. Un altro sogno, allora. «Buonasera, due notti fa ho sognato che stavo risalendo un pendio, ma sotto i miei piedi la terra franava, come fosse sabbia. Io mi ritrovavo appesa al dirupo molto spaventata, spostando il pie piede dopo piede di pochi centimetri alla volta. Sono poi riuscita lentissimamente a raggiungere la cima e a mettermi in salvo. Solitamente non ricordo i sogni, ma questo è limpido, limpido nella memoria. È un sogno bellissimo perché quando noi saliamo significa che stiamo evolvendo. Salire significa andare verso la luce, verso il paradiso. Scendere significa andare all'inferno, non all'inferno per modo di dire nel senso quando andiamo scendiamo in fondo noi stessi è come quando andiamo in fondo al mare o ci troviamo nel mare o nella cantina o scendiamo le scale che diventa sempre più buio. Lì siamo nel nostro inconscio, quindi nella nostra parte intima dove ci sono tutti i nostri vissuti e ovviamente ci sono anche delle cose che non ci piacciono, la lite della nonna col papà, Oppure quella volta che nonno mi ha picchiato, che ne so, ecco, sono tutte cose che non ci fa piacere ricordare. Magari il sogno ci dice che se le lavoriamo possiamo sistemarle. In questo senso, al contrario, salire, come vedi, costa fatica, rischio di cadere, ma ce la faccio. E quindi questo sogno, secondo me, indica un percorso che tu hai fatto, e che sei riuscita a raggiungere o che raggiungerai, ecco questo è eh, lo sforzo che vedi: scivolo, la terra diventa sabbia, non è stato facile, però ci sono riuscita. Ecco, questi sono sogni molto, molto belli che ci danno anche coraggio. Sì, altro sogno: sogno di essere in un negozietto, mi soffermo a guardare in una cesta tanti articoli da 50 centesimi. Allora, i soldi, il negozietto come ho detto prima, negozietto quindi diminutivo, vuol dire piccolino, che eh, ci sono pochi oggetti a tua disposizione. Il denaro è, è mh, come si può dire, correlato all'importanza che noi diamo a noi stessi. Quindi tu osservi e vedi solo tanti articoli da 50 cent. Vuol dire che tu puoi prendere solo cose che hanno metà valore, mi viene in mente 50 cent e la metà di un euro. No, la metà. La metà tu puoi... Mh, ha a che fare con il valore, però adesso non lo so, ci bisogna vedere, come dicevo prima, il contesto, cosa cercavi, cosa sei andato a fare eccetera. E poi potresti capire se gli articoli da 50 centesimi sono un sogno che fai per dire non posso spendere di più, ho problemi economici, oppure se riguarda la tua autostima, cioè io valgo solo 50 centesimi, non compro, non so, per eccesso un Rolex da migliaia di euro, eccetera, eccetera. Quindi lì andrebbe spiegato meglio il contesto del sogno e soprattutto quello che hai provato allora, buonasera signora verso il mattino sogno di stare sempre con mia mamma mio padre e mia sorella che sono morti eh, succede, succede molto spesso però bisogna vedere eh, cioè non è un sogno descritto sono persone che vedi ovviamente il contatto c'è sempre le persone mh, se ne vanno fisicamente, ma dentro di noi rimangono sempre. Quindi il fatto di sognarle è perché loro ci sono. Noi pensiamo che non ci siano più perché non possiamo toccarle con i nostri cinque sensi. Ma quando sogniamo, noi possiamo abbracciarle, parlare con loro, avere delle informazioni, anche delle conferme che loro ci dicono delle cose. Quindi insomma... Ci sono, non sono ricordi che sto sognando, sono proprio loro che mi parlano. Però un sogno, un sogno di stare con loro non ha un significato particolare, probabilmente è nostalgia, probabilmente ti mancano, eccetera. Ci vogliono le azioni e le emozioni che, che hai provato. Ok. Allora, io grazie ai tuoi consigli riesco a ricordare qualche sogno. Ho sognato due volte la mia auto come è veramente, una vecchia Fiat a cui devo cambiare i pneumatici in un grande albergo. Poi c'era un muro altissimo di pneumatici assemblati, sembrava lì come se fosse stata una diga. La mia auto nel secondo sogno era guidata da una mia cara amica su una stradina strettissima, che diventava un sentiero costeggia, costeggiato da un lago. La macchina finisce in acqua e la mia amica si salva, poi il sogno continua e non vedo il resto. Poi il sogno continua. Allora, la macchina rappresenta il momento che noi stiamo vivendo. Non è la casa, la casa è il nostro intimo. La macchina rappresenta come si svolge la nostra vita, come ci muoviamo nella nostra vita in questo momento. Quindi, sognare la macchina come è la tua veramente, vuol dire che sei integro, integra, cioè ti sogni così come sei, quindi sei tu. Però, è una vecchia Fiat a cui devo cambiare i pneumatici in un grande albergo. Allora, i pneumatici secondo me mh, potrebbero rappresentare come le nostre gambe. E quindi mh, devo fare qualcosa per camminare meglio nella mia vita. Questo ci vedo, potrebbe dire. Perché senza... quando le gomme sono vecchie diventano dure, non sono più gommose, quindi non fanno più grip, possono scivolare, possono quando freni non frenare bene oppure scoppiare. Insomma, va fatta la manutenzione al veicolo, quindi al corpo. Mi viene in mente questo. Per camminare meglio, per andare meglio lungo il tuo percorso, devi cambiare le gomme della macchina. A Ma me vengono in mente le gambe. E quindi lo spostamento, gestire lo spostamento, come ti muovi nel mondo. E Cambiare i pneumatici in un albergo... Ehm, ci sta anche perché l'albergo rappresenta un luogo neutro, non è casa, non è casa dei nonni, di amici o cosa, è una casa completamente estranea. Quindi lì probabilmente non sono coinvolto in niente, non, sono, non ci sono oggetti familiari che mi disturbano e quindi potrebbe voler dire che questo cambiamento, di cambiare le gomme, il modo di camminare, forse ha questo... questo Percorso, va aggiunta un po' di contemplazione, meditazione, stare in se stesso, ecco, fuori da tutto quello che mi disturba quotidianamente. E un muro altissimo di pneumatici assemblati come se fosse stata una diga, ma lì Potrebbe essere il rafforzamento dell'idea che ci sono da cambiare le gomme. Poi non so se le gomme sono da cambiare realmente, ma forse mostrano questa pila di pneumatici come fosse una diga, mostra che ci sono diverse cose, cioè ci sono diversi modi di cambiare eh, il tuo percorso. Quindi ci possono essere delle gomme da neve. Delle gomme estive, delle gomme più grosse, le gomme ricoperte, ecco, mi immagino questo abbia voluto mostrare il sogno, quindi che c'è una scelta, varie scelte da poter applicare. La mia auto nel secondo sogno era guidata da una mia cara amica su una stradina strettissima che diventava un sentiero costeggiando un lago. Allora il il fatto di far guidare la propria vita da un'altra persona è significativo, quindi questa amica deve essere molto importante, una persona di fiducia a cui dai la guida della macchina. Ma potrebbe anche essere una parte eh, femminile di te, mi pare di leggere che sei un uomo, io vedo solo Facebook user, quindi nomi, non li vedo. Potrebbe essere la parte femminile che ha preso la guida dell'auto. Ecco che mi torna il periodo di contemplazione che magari ci sta. La strada è stretta vuol dire che devo fare molta attenzione se la strada è stretta. Se io vado in autostrada, sono quattro corsie, c'è poco traffico, io vado liscio, non devo fare tanta attenzione, ho tanto spazio. Una strada stretta può voler dire o che è un percorso obbligato, come quello di un corridoio, oppure che è un percorso che richiede la mia massima attenzione per non rovinare la macchina. Infatti costeggia un lago, un lago e la macchina finisce in acqua e però l'amica si salva, non succede niente. Finire in acqua vuol dire... Come ho detto prima, l'acqua rappresenta, rappresenta in, come lago, come piscina, il luogo delle emozioni, però contenuto. Non è il mare immenso dove c'è dentro tutto il nostro inconscio. In una piscina o in un lago che è contenuto, quindi ha un, un, un perimetro, ha, inizia e finisce da qualche parte, invece il mare no, Significa un contenitore di emozioni, però contenuto. Quindi lì ci possiamo anche stare. In piscina infatti non abbiamo paura. Al lago se è piccolino non abbiamo tanta paura. Quello che ci fa paura è l'inconscio grande, il mare con le onde, gli tsunami, eccetera. Quindi non è un male. Poi non so come, come continua il sogno, perché non, non riesco a leggere, arrivo fino al sogno continua. Ok, sogni, circostanze diverse, ma c'è sempre volare, volare per sfuggire a inseguitori e tante altre cose. O l'incubo nel sogno è superare gli ostacoli, fili di luce, prima di arrivare al cielo, al cielo aperto e lì, malgrado l'altezza, torna la serenità. Questi sogni bellissimi rappresentano l'espressione di anima che durante il giorno non trova spazio, probabilmente persona razionale eh, che eh, non, ha, non lascia tanto spazio alla fantasia e alla creatività durante il giorno, per cui, come dicevo prima, di notte compensiamo e allora voliamo negli spazi aperti, facciamo tutte queste esperienze, scappiamo, ci inseguono, voliamo via, abbiamo i superpoteri, quindi ci possiamo arrangiare, eccetera, eccetera. Ostacoli da superare, li superiamo e poi arriviamo al cielo e torna la serenità. Quindi ci siamo guadagnati la quiete che probabilmente di giorno non abbiamo. Mi viene in mente questo, sono sogni quelli di volare molto spesso anche i sogni in cui sfoghiamo la nostra parte animica che in questo mondo molto soggetto a stimoli, informazioni costanti, non lascia spazio all'immaginazione. Delle volte ci sono giornate in cui le persone non hanno nemmeno un minuto per riflettere. Mi fa venire in mente questo. Allora. Anche, al mattino, anche io al mattino sogno sempre mio marito, che mi abbraccia o mi sorride, e poi mi sveglio. Sono gli unici sogni che ricordo. Ecco, questi sogni sono troppo sintetici e telegrafici, sembrano possono sembrare un'informazione. Un il sogno invece parla attraverso le emozioni, parla attraverso le nostre azioni. Quindi il fatto di sognare il marito che abbraccia Fuori fa, per, per me che non conosco può sembrare, un, mi manca, quindi io sogno che mi abbraccia e un po' questo sogno mi consola, ma se ci fossero altre informazioni eh, del tipo, un'altra volta invece l'ho sognato in questo modo, mi diceva questo, facevamo quello, o mi sono addormentata che lo stavo pensando, avevo pianto, mi mancava tanto, eccetera, senza queste informazioni è difficile, il sogno non è un oracolo, il sogno è fatto di informazioni e se non ci sono le informazioni del sogno non si può trovare un significato dove non c'è abbastanza descrizione. Ecco, quindi non... Daniela, vedo mia suocera, nell'altra dimensione da anni. Sì, questo, questo lo sapevo, però comunque dipende dal rapporto che c'era. E poi, siccome non vedo i nomi, magari non collego. Sei stata chiarissima, molto utile. «Ho sognato uno squarcio sulla gamba e dentro c'era un verme lungo nero. Quanto lo squarcio! E scavavo con le dita per toglierlo, ma andava più in profondità». Ah, allora, la gamba, bisogna vedere su che parte della gamba, ma comunque… Eh, se c'è un verme, un parassita nella gamba che non riusciamo a togliere, perché anzi se proviamo a toglierlo eh, va ancora più in profondità, vuol dire che è un lavoro che va fatto con pazienza. C'è qualcosa che ci impedisce di camminare bene. Quindi un verme nella gamba vuol dire che la, la mia gamba non può camminare bene, non sta bene finché non tolgo questa cosa. Il verme solitamente rappresenta un parassita, qualcosa che si è insinuato in noi, ma che è nostro, quindi un pensiero fisso, un tarlo, un chiodo fisso, qualcosa che ci fa male e che ci chiude, può essere anche un dolore e non ci fa andare avanti. Ecco perché la gamba... Se la gamba se il, il parassita se il verme prende tutta la gamba poi io non cammino più quindi questo può essere un, un come si chiama un avviso del sogno un suggerimento guarda che non riesci a camminare bene perché c'è qualcosa di nero e di infestante come un parassita che è un verme mi viene in mente quei vermi che colpiscono il corpo sono di i parassiti che si nutrono del corpo e crescono dentro al corpo quindi mi viene proprio in mente un, un chiodo fisso un pensiero qualcosa che ti dà dolore e di cui non riesci a liberarti forse il sogno ti dice che è ora di sistemare questa cosa credo di sì Daniela parlaci della casa nei sogni è il mio sogno incubo ricorrente sì L'ho detto prima, la casa è la rappresentazione del nostro intimo, di come stiamo. La casa rappresenta il nostro stato dell'essere, quindi dove la casa è brutta, eh, prende fuoco o è bruciata addirittura, sono tutte cose che dobbiamo mettere a posto. Noi dobbiamo ristrutturare la casa, quindi quando noi vediamo questi sogni in cui siamo in una bella villa, tutta di marmo, sulla scala c'è il tappeto rosso per salire o a fiori, ci sono dei bei quadri, le finestre sono luminose e aperte, lampadari scintillanti. È la casa di una persona che sta bene, sta molto bene, è felice. Quando la casa invece è buia, è sporca, in cucina non c'è da mangiare, vuol dire che noi non ci prendiamo cura di noi stessi. Ci sono, non lo so, ehm, delle cose rotte, per esempio le porte, le porte eh, sono bloccate e non riesco ad aprirle. Come mai ci dobbiamo chiedere? Abbiamo chiuso queste porte? Magari sono quelle del ricordo, dei sogni. Allora magari se cominciamo ad applicarci, ricordare i sogni, nel sogno successivo la porta magari è aperta. Ho fatto un esempio, ovviamente può riguardare qualsiasi cosa. Magari nella casa di una donna che ha bisogno, ha voglia di avere un bambino ma non arriva ancora a questo bambino, magari sogna che c'è una culla perché il suo desiderio più grande è questo, nella sua vita ha questo desiderio, o magari è già incinta, quindi sogna la casa con la cameretta azzurra o rosa, eccetera. Con questo intendo la casa e il nostro stato dell'essere. E quindi non so cosa dice il tuo incubo ricorrente, ma comunque rappresenta le paure, i timori che ci sono dentro di noi e che l'inconscio ci fa vedere con questa casa. Ecco, molto il, la casa è uno dei simboli come il mare eh, molto ricorrente che l'inconscio utilizza spesso. Lo comprendiamo molto bene perché tutti abbiamo una casa e quindi sappiamo che cosa vuol dire essere protetti dentro una casa e sappiamo cosa vuol dire entrare nella casa di qualcuno che magari è brutta, ma come fa a vivere lì, eccetera, eccetera. In questo senso, se ci pensate bene, ci sta. Ognuno ha la casa fatta a modo suo, può piacere e non piacere. Allora, un altro sogno. Daniela, stanotte ho sognato che mia moglie è morta sul colpo. Ho cercato di rianimarla, ma non sono riuscito. Tristezza assoluta. Da notare che io ricordo pochissimo i sogni. Allora, qui secondo me le cose sono due. Dico subito la prima, è molto semplice. O c'è il timore che accada, che potrebbe essere, e quindi l'inconscio lo rappresenta così, ma secondo me questi sono sogni in cui, come dicevo prima, la morte rappresenta un cambiamento. Quindi la moglie morta sul colpo è come dire mamma mia, io l'ho conosciuta così e all'improvviso è cambiata, non la riconosco più, non è più la stessa. In questo senso il sogno rappresenta la morte, perché in realtà noi siamo eterni e quindi la morte rappresenta solo un cambiamento. Se per esempio noi siamo in un sogno lucido, e vogliamo toglierci la vita, ci ha provato Hervé de Saint-Denis nel suo libro dei primi novecento sui sogni e il modo di dirigerli, lui in un sogno lucido ha provato ad uccidersi più volte. Trovava una pistola, provava a spararsi e si svegliava. Perché in realtà noi non abbiamo l'informazione della morte, perché noi abbiamo solo l'informazione del cambiamento. Questo sognare di morire, che è umano, so la morte è umana, e viene rappresentato molto molto spesso nel sogno in questo modo qua. La persona è cambiata. Io mi ricordo, ho sognato che moriva mio figlio, molto tranquillamente, eravamo in macchina, lui stava morendo, così. E mi è morto in braccio. Allora poi ci siamo fermati da qualche parte, l'ho seduto, intanto ho cercato qualcuno, ero lì accanto a lui, poi lui si sveglia e si accende una sigaretta. Quindi è adulto per accendersi una sigaretta. E quello era il periodo in cui mio figlio è andato a lavorare all'estero, quindi io non avevo più il mio bambino, era morto ed è nato un uomo. In questo senso credo che la moglie probabilmente ha intrapreso un nuovo cammino oppure no, non lo so, ha fatto un cambiamento. Oppure c'è il timore che cambi o c'è il timore di perderla. Ecco, mi viene in mente solo questo. Buonasera, ho sognato di traslocare, di cambiare casa. Che significa? Eh, desiderio di cambiare vita, di dare una svolta perlomeno alla vita potrebbe anche significare, non lo so, che abbiamo voglia di una nuova relazione oppure di un nuovo lavoro. E una nuova casa vuol dire voglio cambiare me stessa. Voglio cambiare me stessa. Voglio una casa più bella, più grande. Ecco, anzi, analizza le case. Quella che hai e quella nel sogno in cui dovevi traslocare. Cosa aveva in più dell'altra casa. E lì puoi analizzare tutto, perché la cura nella casa la si vede a seconda di come siamo fatti. Per esempio, la mia dovrebbe avere tanti quadri, cuscini, dei ninnoli, tappeti, eccetera. Anche la carta da parati ci sta. Allora dico, è eh, più bella di quella che ho io. Allora vuol dire che il sogno mi vuole dire che devo cambiare qualcosa, aggiungere qualcosa. Ecco, mi viene in mente questo. Il trasloco. Allora, grazie. Io nella mia mente avevo associato al periodo che sto passando molto pesante e raggiungere la cima voleva dire finalmente la fine e la guarigione della persona a me cara. Può essere sì. Sicuramente il sogno ti dice che hai fatto, che stai facendo o hai fatto il meglio che potevi perché ah, nonostante la sabbia e la salita. Non hai mollato e sei arrivata fino a dove volevi arrivare. Quindi sì, credo proprio di sì. Allora, sono la persona di prima che al mattino sogna madre, padre e sorella morti. Era tutta la famiglia e l'altra notte mi ha colpito di sognare che ero scesa a mangiare con loro tutti e tre e la sensazione era di appoggiarmi un po' a loro per riposarmi un po'. Ecco, eh, allora eh, già si scopre, solo, solo con l'appoggiarsi, ad esempio, vedete com'è importante, eh, tu sogni la famiglia e sogni di eh, scendere a mangiare con loro, quindi è il nutrimento che loro ti davano, che ti manca, ma non solo il nutrimento, eh, è che ti appoggiavi a loro e quindi forse il sogno Vuole dirti anche che adesso devi fare da sola, senza di loro. Il sogno ti mostra che loro ti hanno nutrito, che loro ti hanno sostenuto perché ti ci appoggi e però adesso non possono più farlo. Loro hanno un altro, un altro cammino da fare e tu devi andare avanti da sola. Quindi sì tenerli nel cuore, ma non puoi stare ad aspettare di appoggiarti o nutrirti da loro perché non ci sono più. Molto, il sogno non conosce il giudizio, non conosce il sì e no, ti dice solo come stanno le cose. Ti manca il nutrimento della famiglia e ti manca l'appoggio della famiglia. Ecco, poi lì devi trarre tu le, le conclusioni. Buonasera Daniela, il mio sogno è un po' strano. Ho sognato un mio caro amico che parlava di una gita in barca che doveva fare ma era preoccupato, non si sentiva sicuro. Poi si avvicina a me, io cerco di abbracciarlo, ma lui non mi vede e va avanti. Nel ritorno mi cerca lui per abbracciarmi e io lo scanso. Cosa vuol rappresentare la barca? Allora, la barca è il cammino che fai con questa persona. Quindi eh, la barca è non è una nave, ma è un simbolo di cammino, non è nemmeno un treno. La barca va con il fiume. Va con il fiume, va con il lago, va col mare, quindi va un po' con gli eventi. Quindi c'è questa amicizia, questa relazione dove che ovviamente capitano così con il destino come la barca, la barca vi fa andare avanti, però evidentemente l'uno non vede l'altro, quindi forse c'è dell'incomprensione, perché io cerco di abbracciarlo, ma lui non mi vede, va avanti, al ritorno mi cerca lui per abbracciarmi e io lo scanso. Quindi vuol dire che siete tutti e due sulla stessa barca e non ve ne rendete conto, non lo vedete. Quindi quando il detto siamo nella stessa barca vuol dire che siete affini però non vedete questa cosa forse ciascuno di voi cerca di nasconderlo di nascondere la propria, il proprio modo di essere ecco, mi viene in mente questo nella stessa barca ma non riconosciuti Daniela. dopo puoi solvare la diretta così domani la guardo con calma certo la diretta rimane sempre qua nella pagina sì allora quando mio marito è morto dopo un mese l'ho sognato che piangeva e mi diceva che lui non voleva lasciarmi dopo poco tempo lo risogno e mi dice che lui è vivo mi sorrideva ma io mi coprivo la faccia disperata sì allora eh, probabilmente il marito piangeva per il tuo dolore però nel secondo sogno, dopo poco tempo, lui ti dice che è vivo. Ed è, ed è vero, perché non è morto lui, è morto, cioè se n'è andato il corpo, il corpo ha smesso la sua funzione. Ma lui c'è ancora, che ne sai di non averlo già incontrato in altre vite o sotto altra forma. Ci sono delle persone che magari ritornano come figlio o come, non lo so, o come suocero, non lo so. Però questo è chiaro, il marito ti dice non piangere, perché io non sono morto, io ci sono ancora e ci possiamo ancora sentire. Conosco moltissime persone che continuano ad avere dialoghi e a parlare e manifestare anche con i propri cari, che siano mogli, mariti o, o quant'altro. Quindi... Eh, non disperare, credo che ti voglia dire, perché io sono vivo, sono qui. Come vedi, mi manifesto anche, sì. Mi piace pensare questo e secondo me è così anche nella mia esperienza. Bene, sono contenta, mi sembra, di avere eh, letto un po' tutti i sogni. Ce ne sono ancora. Va bene, allora, cosa vuole sognare? Cosa vuol dire sognare i miei cari defunti? Mi abbracciavano con mia nonna e mia zia mi regalava 100 euro. Grazie mille. Lì dipende eh, quali sono questi cari defunti, perché ti abbracciano, com'è il contesto, cosa provi, che relazione avevi con la nonna. E la zia ti regalava spesso soldi o non te li ha mai regalati, quindi è un evento eccezionale. Questi 100 euro ti servono per fare qualcosa nella realtà e magari non li hai o non li vuoi spendere, eccetera. Questo lo dico anche per le prossime volte. Più particolari ci sono, come alcuni sogni che avete letto in questi commenti, più sono le informazioni che posso dare. La signora di prima, quando ho detto sono troppo poche le informazioni, mi è bastato un, un verbo mi appoggiavo per capire tutto il resto del, del contesto del sogno. Quindi i sogni eh, telegrafici, un po' così come sono scritti, è difficile, non posso io sapere che relazioni avevi con queste persone, eccetera. non ho abbastanza informazioni. Ecco, Allora, cara Daniela, in un sogno mi sono vista in un'aula dove si teneva un corso di informatica. Io mi sono spostata perché non funzionava la mia postazione. All'improvviso mi trovo in un altro scenario, in una camera d'albergo con un'amica e stiamo preparando le cose da inserire in valigia. Ma l'amica si accorge di aver scordato le valigie? Allora, dall'inizio, in un'aula dove si teneva un corso di informatica, mi sono spostata perché non funzionava la mia postazione. Allora, informatica vuol dire che ehm, tradotto nel sogno cerchiamo delle informazioni, ma le informazioni, lì dove cerchi le informazioni, non funzionano. Quindi, all'improvviso cambia scenario in una camera d'albergo. Come dicevo prima, l'albergo rappresenta un luogo neutrale, non è casa in una camera d'albergo con un'amica, quindi un'altra parte di te stessa, e stiamo preparando le cose da inserire in valigia. Ma l'amica, una parte di te, si accorge di aver scordato le valigie. Le valigie rappresentano il nostro bagaglio, quello che ci portiamo appresso. Ci sono delle persone che nei sogni viaggiano con camion enormi, sono tutti i pesi, che ci portiamo addosso quindi nelle valigie quello che c'è nelle valigie è quello che fa parte del nostro carico emotivo tutte eh, le cose che abbiamo nell'inconscio quello di cui siamo fatti ecco nelle valigie ci sono le cose per noi più importanti quindi dimenticare le valigie può voler dire che non abbiamo più di tanto peso oppure se dimentichiamo le valigie e facciamo di tutto e ci disperiamo perché le abbiamo perse, allora vuol dire che siamo troppo attaccati a queste valigie, a questi ricordi, a questi vissuti. Poi c'è un altro cambio di scena e torni nell'aula delle informazioni, nella postazione non funzionante. C'è un pilota di aereo che mi dice che la postazione e poi non leggo più. Non vedo tutto... Il, allora un pilota di aereo che va nella postazione che non funziona mi fa venire in mente che queste informazioni che tu cercano siano nell'aldilà, cioè nel cielo, perché se si presenta il pilota queste informazioni che tu stai cercando forse riguardano qualcosa di spirituale o qualcuno magari che hai perso, mi viene in mente questo. Il resto non, non riesco a leggerlo perché non me lo apre. Allora, buonasera, ho sognato un animale che non esiste. Aveva il corpo di un pinguino, ma con le piume di un'oca. Anche il viso di un'oca mi dava conforto. Bisogna lì analizzare il significato del pinguino. Il pinguino è un animale molto, come si può dire, eh, può resistere, molto resistente, resiste al freddo perché è ben coperto di uno strato di grasso, quindi eh, ha la sua forza. Quindi tu di cosa sei, di cosa ti copri per proteggerti magari dagli altri o eccetera, eccetera. Mentre l'oca so che ha una mitologia, una simbologia molto molto importante, se, rappresenta sempre la forza e anche la tenacia, perché veniva usata addirittura ai tempi dei romani per fare la guardia, perché se arrivava qualcosa o qualcuno, loro cominciavano a starnazzare e a avvisare tutti. Vi ricordo che le, le oche hanno dei denti mica da poco, hanno dei denti come quelli di un luccio e quando addentano qualcosa non lo mollano più e gli fanno male. Quindi ecco, mi pare che questo conforto sia dovuto perché sei ben protetto, ecco, e anche armato, questo mi viene in mente. Va bene. Allora, ecco la continuazione del sogno, grazie mille. Altro cambio di scena, sono nuovamente nell'aula di informatico dove nella postazione non funzionante c'è un pilota di aereo che mi dice che sa che la postazione numero 12 non funziona, ma che lui mi dà le sue valigie per prendere l'aereo e partire. Ah, quindi c'è anche un aereo da, da prendere. Allora, eh, diciamo che qui vedo un accordo con il pilota. In teoria, quando noi vogliamo siamo mh, cerchiamo libertà, cerchiamo svago o una vacanza. Non lo so dove dovevi andare, se dovevi andare in vacanza. Quindi cerchiamo un po' di svago. Il fatto delle informazioni, eh, la postazione numero 12, mi viene sempre in mente il numero 3, che rappresenta la perfezione, la completezza. Poi non lo so se il numero 12 per te può essere collegato a un numero civico di una casa, al numero di, non lo so, una, un armadietto della palestra o un numero che c'è scritto su un mazzo di chiavi, potrebbe voler dire tantissime cose, questo non lo so, forse 12 sono gli anni di un figlio, eccetera. Mi viene in mente solo questo, quindi si cerca svago ma si perdono le valigie. Quindi magari nell'andare in vacanza ci dimentichiamo magari di cose importanti. Ecco, tieni conto che le valigie contengono i nostri pesi o le nostre gioie, ma comunque i nostri vissuti. Che tu cerchi delle informazioni, stai cercando delle informazioni, ma dove le cerchi non le trovi, e poi c'è questo numero 12 e anche la vacanza, se è una vacanza in aereo. vacanza per riposarsi da che cosa? Anche lì ci darei un'occhiata. Allora, ho sognato mio marito che è nell'oltre da due anni, mi abbracciava e mi baciava. Poi ci siamo seduti sul divano e io ero felice perché finalmente potevo appoggiare la mia testa sul suo, pe sul suo petto ma mia figlia si è seduta in mezzo a noi due ed io sono rimasta un po' male. Allora, lì bisogna vedere la figlia se è vista come, come un disturbo, tra virgolette, ovviamente, se magari il, il papà era più affezionato alla bambina, magari ti trascurava per stare con lei, o se questa bambina è la tua bambina interiore, se questa figlia potrebbe rappresentare la tua bimba interiore, che quindi eh, è un, un trauma questo o una perdita che ricorda qualcos'altro, c'è stato già un dolore del genere eccetera, ma comunque il fatto già di essere felice e di abbracciarlo come loro sanno fare, sanno consolarci, dovrebbe già bastare. Poi il fatto della, della figlia che si è seduta in mezzo a voi due come sarebbe normale e bello in una condizione di mh, famiglia insomma con tutti i viventi. Forse c'era la gelosia di questo momento solo per te che non si intrufolasse nessuno, quindi la bambina magari si stava a letto era meglio, quindi lì bisogna vedere che fastidio rappresenta se rappresenta la figlia o se rappresenta la bambina interiore che magari dopo due anni è ancora un po' inquieta rispetto a questa cosa. Quindi magari un'elaborazione del lutto eh, riporterebbe fuori anche, sanerebbe anche le ferite della bambina interiore. Questo come penso io, ma la in, per bambino interiore io intendo... Come noi siamo nati felici, spensierati, dove non avevamo giudizio, dove non ci interessava niente, dove anche abbiamo preso le prime patoste riguardo a ferite di abbandono, tradimento, eh, vergogna e tutte quelle cose lì. Quando noi abbiamo dei traumi o siamo in difficoltà, esce fuori il bambino interiore che ti dice guarda che abbiamo già vissuto... Questa cosa, magari sistemando quella, sistemiamo anche l'altra. Un po', un po' funziona così, ci rido su, ma non è mica da ridere. Eh? Però sì, noi possiamo sistemare con le ferite nuove anche quelle vecchie, perché alla fine sono dei cicli che noi facciamo, ci succedono le cose finché non le impariamo, poi non ci succedono più. Quindi, ecco, potrebbe essere una gelosia nel senso lo voglio tutto per me tanto può andare in sogno anche a lei se c'era questa consapevolezza oppure forse questa bambina che si mette in mezzo è proprio quella che cerca di essere la te bambina che cerca di, di essere guarita, ha bisogno di essere guarita Loredana ha portato la seconda parte del sogno riguardante il pilota di aereo Grazie Daniela, sempre precise e interessanti le tue indicazioni sui sogni. Faccio una miriade di sogni particolari. Bellissimo, bellissimo. Cosa vuoi di più dalla vita? Sì, anch'io. Eh, allora, ecco qua, per sincronicità col sogno di prima, ho sognato mio marito defunto che mi faceva ingelosire, ammiccando e salutando una giovane donna bionda. Mi chiedo, lo faceva anche nella realtà? Perché se no di solito non si sognano queste cose. Magari c'era una paura, ecco, non lo so. Mi viene in mente questo. Buonasera, tempo fa ho sognato mia zia che mi diceva con un po' di tristezza che bisogna guardarsi di più negli occhi. Dipende dal rapporto con la zia, Sì, devi guardare di più negli occhi la zia, ma credo guardarsi di più negli occhi quando, quando uno è sincero, sopporta lo sguardo di chiunque. Quindi può darsi, che voglia dire, essere onesti, onesti insomma con se stessi, non dire le cose così, per questo vivere, eccetera. Forse questo intendeva, eh? guardarsi di più negli occhi, quindi con onestà. Camminavo con mia figlia su una grande passerella che si trovava sotto il livello dell'acqua, direttamente nel mare. Io avanzavo con lei verso il largo, ma nonostante le mie raccomandazioni di restare accanto a me, lei continuava ad allontanarsi. La passerella ad un certo punto terminava per riprendere circa un metro più avanti. Mia figlia, arrivata alla fine della passarella, è caduta giù nel mare. Mi sono subito immersa per recuperarla, ma affondava molto velocemente. E poi si sì, interrompe il racconto perché non leggo. Allora, la figlia, come ho detto prima, anche in questo sogno, sono due versioni. Ci sei tu e la tua, la tua bambina interiore. Quindi quello che saresti. Ci sei tu come parte razionale, mamma, e la bambina come parte spirituale, animica, naturale, come era all'origine. Quindi due strade diverse. Tu dici, no, stai ferma, non andare, la parte razionale. La parte animica dice, no, andiamo, dai, tuffiamoci nell'acqua, non importa. Nell'acqua, ripeto, non so se era un lago o il mare, aspetta che rileggo, sotto il livello dell'acqua direttamente nel mare l'anima non ha paura di tuffarsi nell'inconscio per vedere cosa c'è lì che non va in questo momento e invece l'anima lo fa quindi ecco sono eh, praticamente questi sogni ci mostrano come dentro di noi ci sia una parte che dice sì e una parte che dice no, quindi il sogno ci fa vedere che c'è questo dubbio Faccio o non faccio? Vado o non vado? Accetto o non accetto? Lo faccio o non lo faccio? Quindi questo mostrano questi sogni qua. Va bene, adesso accanto alla passerella c'era una grande nave da crociera. La nave da crociera significa un viaggio di piaceri. La nave, nave, nave grande, non la barca, rappresenta il cammino della nostra vita. Non è un treno che si può cambiare binario, ma è proprio il destino, il flusso dell'universo. E se il flusso dell'universo, il destino, deve essere tutto solo gioioso, allora non c'è un margine di errore. Perché quando c'è un errore, magari può succedere anche un dispiacere, o forse il pensiero che la vita debba essere solo spensierata e magari tutta in vacanza, non lo so, lì devi analizzare come mai, eh, cosa ti rappresenta la nave da crociera, perché magari hai fatto tanti viaggi e quindi il discorso cambia. Va bene, allora basta, non, adesso non ci sono più sogni, io vi aspetto comunque, vi ringrazio, e vi aspetto anche la, nella prossima puntata e vi interpreto tutti i sogni. Quindi io vi ringrazio per la vostra presenza, per tutti i sogni che mi avete mandato e vi invito nella prossima puntata, il mese prossimo, a scrivermi altri sogni così io ve li interpreto, sempre secondo quello che eh, è la mia esperienza. Bene, che dire, vi auguro di fare tanti sogni anche stanotte vi ringrazio tanto, vi ringrazio per tutti quelli che mi hanno scritto, magari qualcuno, non so, dopo controllo l'ho saltato, ma mi sono dedicata abbastanza, sono contenta. Grazie a tutti e alla prossima puntata. Grazie ancora, buona serata a tutti.